ci legge qualche cosa eh io ci posso leggere una poesia no, no, le le no leggere, la do a memoria ve eh, no, la interpreto no. a memoria ah, allora. no. ok, quindi così mi presento questo eh, questo appunto, punto, perché è certo. fatto più forte no. mani sul mio corpo sì. plasmano la mia mente il calore delle carezze Sciogli i miei pensieri e improvvisamente mi sento viva. Esco dal torpore dell'indifferenza ed amo. L'età ormai è andata, la giovinezza finita. Ora sono solo un poeta. Beh. Poeta, sei tu più un poeta. Dove poeta, dove l'hai gettata l'anima di